Ciao ragazze e bentornati in un nuovo video. Oggi realizziamo questa pochette. Lo corrente ve lo metto nell'info box con tutte le misure e tutto ciò che vi serve. Siete pronte? Vi sono un po' mancata? Partiamo! Iniziamo dai due rettangoli con le stoffe contrastanti, quelli da 15 x 7 cm e dovremo cucirli alternandoli, quindi prendiamo un rettangolo del colore 1 al quale metteremo il rettangolo del colore 2 dritto contro dritto e sul rovescio andiamo a cucire per il lato lungo solo da una parte Io, come sempre, spilletto perché sapete che detesto impastire, ma comunque i rettangoli sono abbastanza piccoli e quindi non eh, c'è problema. Quindi potete tranquillamente usare gli spilli. Andiamo sotto macchina e cuciamo un lato. A questo punto apriamo bene le cuciture. Ehm, quindi eh, andiamo al ferro da stiro e andiamo proprio ad aprire e a stendere bene la cucitura sia sul davanti che sul rovescio della stoffa qui scusatemi non si vede bene ma come vedete io apro proprio la cucitura in questa maniera e vado a stirarla sia sul dritto che sul rovescio ecco fatto questo è il risultato questo vi permetterà di avere un risultato migliore prendiamo ora ancora il tessuto 1 lo appoggiamo contro il dritto del tessuto 2 e andiamo ancora una volta a cucire lungo il lato di destra Sempre il lato lungo mettiamo i nostri spilli e andiamo sotto macchina ancora una volta a ogni passaggio andremo ad aprire le cuciture quindi attendere bene sia sul davanti che sul rovescio dei tessuti andiamo ad aprire bene le cuciture proprio perché ci serve veramente che sia piatta questo ci agevolerà dopo andiamo avanti Dovremmo utilizzare quattro rettangoli del colore 1 e 3 del colore 2 quindi adesso prendiamo il colore 2 lo mettiamo sul dritto, dritto contro dritto e andiamo a cucire sempre il lato destro andiamo avanti fino a esaurire la prima parte dei rettangoli, la prima metà dei rettangoli questo è il risultato finito, vi venire questa sorta di strisce unite tra di loro questo è il primo lato della nostra borsa della nostra pochette andiamo ora a ripiegare lungo la cucitura le stoffe in modo da ottenere una sorta di taschina perché ovviamente la stoffa dopo uscirà a contrasto quando noi andiamo ad aprire la pochette quindi andiamo a richiudere su se stesso e ad unire la stoffa 1 come vedete, come sto facendo qui è più difficile da spiegarvelo a parole che a farlo è proprio una sorta di taschina piegate in due parti la stoffa 2 andando ad unire le due cuciture della stoffa 1 comunque seguite eh, il video, insomma, <ride> più facile che vediate come l'ho fatto anche qui eh, andiamo a mettere due spillini per bloccare la nostra stoffa in modo che eh, non sgusci via al momento della cucitura questo darà l'effetto proprio del contrasto che avete visto nella foto dove apparentemente appare il primo tessuto ma una volta appunto riempita la pochette lungo queste scanalature eh, si, intrave si intravede eh, poi il, il, tessuto, il secondo tessuto scusate il mio italiano stentoreo. e questo andiamo a farlo su, tutti, su tutte e tre le strisce di tessuto 2 in questo caso le cuciture vi danno una grande mano perché proprio vi danno una sorta di guida su dove andare a fare le piegature andiamo a cucire lungo questo lato e questo lato in modo appunto da fissare e chiudere queste pieghette che noi abbiamo creato questo è il risultato ottenuto ancora una volta andiamo a stirare in modo da appiattire il nostro lavoro come vedete come apriamo un pochino la stoffa eh, traspare quella ecco sotto, prendiamo poi il rettangolo eh, 22x5 e andiamo a cucirlo lungo il lato superiore in modo da creare eh, la parte superiore della nostra pochetta. Io, come sempre, utilizzo gli spigli. Se siete più comode, potete imbastire. Io ho girato in questo caso il lavoro perché mi veniva più comodo farlo da questo lato. Andiamo a cucire lungo questa linea proprio per coprire anche la cucitura che abbiamo fatto prima apriamo bene la stoffa ancora una volta andiamo a tendere bene la cucitura quindi andiamo a stirare per appiattire e ad aprire bene dal sul rovescio la cucitura che abbiamo fatto adesso dobbiamo inserire la nostra cerniera per farlo io cambio il piedino la cerniera dovremo metterla su questo sul rettangolino che abbiamo fatto. Vado a cambiare il piedino. Ehm, prendo la nostra la fodera, eh, il rettangolo della fodera al quale ho già stirato l'interfacing e lo vado a mettere contro e eh, vado a posizionare appunto la cerniera. Quindi eh, il tessuto. Che abbiamo utilizzato prima lo mettiamo con il dritto rivolto verso l'alto appoggiamo la nostra cerniera a pancia in giù come potete vedere nel video dopodiché prendiamo il rettangolo di fodera e andiamo ad appoggiarlo sopra in questa maniera e andiamo a cucire lungo il primo pezzo di cerniera il piedino apposta per le cerniere vi dà una mano, se non l'avete non vi preoccupate potete farlo tranquillamente con un piedino normale. Una volta aperto il risultato sarà questo, come potete vedere ehm, in un solo passaggio avete unito la fodera e... Eh, la stoffa che abbiamo cucito prima ricordatevi nella fodera di incollare stirando l'interfacing questo darà un pochino di rigidità e di forma alla nostra pochette adesso ripetiamo lo stesso passaggio con la parte numero 2 ed ecco qua, io ho già montato, ho già cucito l'altra parte adesso dobbiamo unire insieme i due pezzi per creare proprio la pochette quindi andiamo a prendere i due dritti della stoffa esterna e andiamo ad unirla insieme e le due fodere andremo ad unirle insieme quindi aprite la pochette in questa maniera ricordatevi di lasciare aperto un lato quindi andremo poi a cucire questo lato e questo lato e poi i laterali ricordatevi appunto di lasciare un lato aperto per risvoltare la nostra pochette e soprattutto di lasciare la cerniera aperta ecco io lascerò questa parte aperta voi potete scegliere se lasciare questa o l'altra parte di stoffa io preferisco farlo nella stoffa interna perché così non si vede quindi apriamo la cerniera Andiamo a mettere dritto contro dritto la stoffa esterna e eh, andiamo a puntare con gli spilli in modo da andare poi sotto macchina e eh, avere un lavoro perfetto. Se come nel mio caso la stoffa che avete cucito prima non è perfettamente allineata non vi preoccupate si può sempre aggiusta, eh, aggiustare facendo adesso andiamo a cucire i tre lati e appunto ricordatevi nella parte interna di lasciare eh, 4-5 centimetri aperti andiamo a cucire questa parte quindi, e questa parte io appunto lascerò nella fodera eh, lo spazio non cucito in modo da poter svoltare Cambio il piedino, rimetto il piedino per cucire normalmente e procediamo. andiamo a spuntare gli angoli come tante volte vi ho mostrato questo ci permetterà quando risvoltiamo di avere un lavoro perfetto e pulito e di poter estrarre l'angolo più facilmente risvoltiamo la nostra pochette avviate cura di tirar fuori bene gli angoli Adesso già si intravede il lavoro che abbiamo fatto. Vedete? Con le, le taschine a sbuffo, non so come si chiamano. Però a me piace tantissimo questo effetto. Trovo che sia davvero bello. Adesso, come dicevo prima, tirate fuori bene gli angoli, aggiustate bene la stoffa. Stirate poi bene, bene la vostra pochette. Io qui mi aiuto con uno spillo, perché se vi rimane l'angolo un po' interno, con lo spillo potete estrarlo facilmente. Andiamo a chiudere con un sottopunto o il punto nascosto ehm, la parte che avevamo lasciato aperta. Se volete potete farlo anche con la macchina. Io lo faccio a mano perché eh, mi piace di più, in quanto in questa maniera non si va a notare eh, che abbiamo cucito. Ecco qua, la nostra coscietta è praticamente finita. Io spero che vi sia piaciuto questo video, spero che lo troviate facile. Se la fate, fatemela vedere mandatemi le vostre foto, vi mando un bacione e vi aspetto al prossimo video. Ciao!